Eh, prima di chiudere la seduta, se me lo permettete, un minuto lo rubo. Eh, è stata un'esperienza meravigliosa eh, per quanto mi riguarda, ho conosciuto persone molto preparate. Eh, devo ringraziare chiaramente anche io gli uffici e tutte le persone che fanno parte del, dello staff dell'Assemblea Capitolina perché con noi hanno condiviso mattine, pomeriggi, sere, notti. Siamo stati insieme a comunque a lavorare e siamo stati veramente, insomma, per quanto riguarda il lavoro, compatti. Eh, ho imparato tantissimo eh, nei ruoli, nel mio percorso personale è stato molto come dire, travagliato, però eh, ho avuto modo di eh, apprendere da ognuno di voi, consiglieri, tutti, eh, che c'è preparazione comunque in quest'aula, che chiaramente ognuno ha espresso il proprio eh, pensiero in base al proprio credo, al proprio sentire e su questo non c'è assolutamente niente di male, spesso si è sfociati anche in scontri abbastanza accesi, però insomma ci tengo a ringraziarvi tutti, anche per il rispetto che avete avuto nei miei confronti, anche quando insomma, ero nuova in uh, alcuni ruoli istituzionali, ma penso che ce la siamo cavata tutti egregiamente, quindi ringrazio l'Assemblea Capitolina tutta, tutti i consiglieri uh, di questa consigliatura, e, e quindi insomma esperienza davvero formativa sotto il livello culturale come si diceva prima e soprattutto personale quindi grazie a tutti e chiaramente chi sarà il nuovo chi, chi farà parte del nuovo consiglio comunale eh, so sicuramente che avrà a mente che è un servizio che riguarda eh, diciamo quello che dobbiamo produrre a Roma e non sicuramente per mire personali quindi vi ringrazio sentitamente e la seduta è chiusa